Cari amici della bilancia, il 2019 vi porterà delle belle novità. Giovinza in Stile nel terzo campo vi aiuterà nelle comunicazioni e nei rapporti di amicizia. Sarà più facile comprendersi tra fratelli e tra amici. Sarete anche desiderosi di organizzare piccole gite che vi daranno soddisfazione e nuovi stimoli. Quest'anno vi vedrà impegnati in faccende domestiche. In primavera e verso la fine dell'anno vi sarà forse richiesto di fare qualche piccola rinuncia per occuparvi della casa o della vostra famiglia, ma la vostra naturale predisposizione nei confronti del prossimo renderà l'impegno meno gravoso. In campo lavorativo potrete vivere delle insicurezze, forse per una situazione altalenante a livello finanziario o cambi di normative. Rimanete saldi e non lasciatevi influenzare dai flussi. Il vostro buon carattere, le vostre doti diplomatiche, vi aiuteranno a uscire dalle situazioni più complicate, con la grazia e la delicatezza che vi appartengono. Dal 6 di marzo, Urano uscirà dal vostro settimo campo e smetterà di portare turbolenze nelle vostre relazioni. Potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Entrando nel vostro ottavo campo, vi potrà suggerire un bisogno maggiore di libertà in campo passionale. Dalla primavera in poi, è meglio che facciate attenzione alle vostre finanze e che evitiate investimenti poco sicuri. In gennaio, cari amici della bilancia, vi vedrà impegnati a schivare lamentele e critiche da parte del partner o dalle persone vicine a voi. Evitate dove possibile il contraddittorio e dedicatevi piuttosto alla famiglia o alla casa, esprimendo tutta la vostra energia nelle azioni concrete. Nella prima parte di febbraio ci saranno ancora delle piccole schermaglie da gestire, soprattutto per i nati nella terza decade. Successivamente le tensioni si dovrebbero allentare. Questo può essere un ottimo mese per i contatti lavorativi e per il lavoro d'equipe. Marzo, dal 6 di questo mese, potrete finalmente tirare un grosso sospiro di sollievo. Urano esce dalla settima casa e la vostra vita sociale si alleggerirà di molto. Gli alti e bassi, le tensioni e le relazioni altalenanti saranno solo un ricordo. Da questo momento in poi dovrete analizzare con attenzione le scelte in, ca in campo economico, evitando azioni impulsive. Aprile, gentilezza e correttezza saranno i vostri cavalli di battaglia sul lavoro, ma se utilizzerete queste doti sarete vincenti in molti altri campi. Marte, intrigono dai gemelli, vi darà l'energia giusta per sfoderare le vostre capacità e ottenere i giusti riscontri. Maggio, in generale, vi porterà chiarimenti con persone vicine, come fratelli, cugini o amici fraterni. Elaborerete un nuovo modo di comunicare, più essenziale e concreto, e le vostre parole avranno un forte impatto sulle persone che incontrerete. La prima parte del mese vi vedrà vittoriosi e soddisfatti in campo lavorativo, mentre nella seconda parte potrete dedicarvi alle amicizie e agli impegni sociali, continuando a ottenere successi. Saturno e Plutone in congiunzione in quarta casa vi obbligheranno a dedicarvi alla famiglia e alle faccende domestiche e sarà necessario impostare alcuni progetti con rigore e disciplina, ma con il giusto carbo. In giugno sarà indispensabile dedicare tutte le vostre energie al lavoro, anche se in alcuni momenti potrete sentirvi sfiancati da tensioni e dinamiche di potere che voi non amate per nulla. Sarete costretti a uscire dal vostro guscio e mettere dei paletti dove necessario. Nella seconda parte del mese potrete dedicarvi a quei viaggi e quegli studi che vi danno grande piacere. Luglio sarà un periodo da dedicare alle amicizie o se ne fate parte a progetti associativi. Sarete felicemente integrati in un gruppo e godrete della compagnia di persone affine a voi. Nella seconda parte del mese scoprirete un nuovo modo di comunicare con il resto del mondo e sarete sorpresi degli effetti che ne deriveranno. Ad agosto vi lancerete in nuovi progetti e avrete sempre la possibilità di gestire con totale soddisfazione la sfera delle amicizie. Facendo tesoro delle esperienze di luglio potrete iniziare a considerare amiche persone che avete conosciuto da poco e che consideravate semplici conoscenti. La prima parte del mese, di settembre, vi porterà a guardarvi dentro e a fare un piccolo passo indietro rispetto al mondo che vi circonda. Sarà questo il periodo ideale per riflettere profondamente su voi stessi e sulla vita in generale. Nella seconda parte del mese vi riaprirete al mondo facendo rifuggere il vostro fascino e la vostra simpatia. Con Marte che entra nel vostro segno, Ottobre vi porterà molta carica ed energia. In certi momenti potrete sentirvi in difficoltà nel gestire la vostra rabbia e il vostro disappunto. Non esitate ad esprimere il vostro scontento, perché comunicare ciò che si prova rende i propri vissuti meno intensi e più comprensibili agli altri. Questo è un buon mese per i progetti in campo economico. A novembre, se possibile, rimandate spese o impegni economici. Per i nati nell'ultima decade potrà rivelarsi un mese di tensioni. Si consiglia sport e attività fisica, dolce, per mitigare gli effetti delle turbulenze di questo passaggio. Dicembre sarà un mese da dedicare con soddisfazione alla casa e alle faccende domestiche, ma finirà con venere che nell'ultima parte del mese vi regalerà un fine anno scintillante all'insegna della passione e della creatività.